Inflazione, questa parola così che ricorre sui giornali, sui telegiornali, ma anche sui nostri depositi nei conti correnti. Un'elaborazione fatta dall'ufficio studi della CGA, che poi vi riporto, dice che per ogni nucleo familiare in Italia costerà mediamente 6.338 euro. L'inflazione calcolata dall'ufficio studi è del circa del 15%, quindi ho una patrimoniale aperta, chiusi virgolette, di. 164 miliardi di euro, poi qui riporta per ogni regione quanto è l'importo. Un esempio è 30 anni fa la eh, l'allora governo Amato tra il 9 e il 10 luglio fece questo prelievo del 6 per 1000 sui conti correnti nella notte. Alle famiglie italiane costò 5.250 miliardi di lire, ovvero 2,7 miliardi di euro. Attualizzando questo importo il prelievo si attesta a 5,3 miliardi di euro, praticamente un sacrificio economico 31 volte inferiore a quello stimato dall'Ufficio Studi della CGA, ovvero i 163 ,8 miliardi, 8 valutati nel biennio 2022-2023. Conoscere per decidere e proteggere il proprio denaro è possibile. Alla prossima!